DILOE! Sto allungando il vento! Il tuo tema è pieno di parolacce! Di nuovo! Ci stavano bene! In un compito sull'amicizia? Eh, sì!